Marco Infussi. Come al solito, eh, non per fare il bastian contrario, però un pizzico devo dissentire. Eh, I megaprogetti sono stati messi in piedi. Cioè, esiste una società aeroporti per la quale sono stati spesi 6 milioni 470 euro per pezzi di carta, che non esiste nella realtà. Scendiamo nel reale. È un investimento concreto. Io capisco quanto sia... Non posso rivolgermi a Gargani perché giustamente si trova in una posizione eh, eh, in cui non si può esprimere, quindi scusami se, se dico questa cosa. Però con le priorità di oggi non è possibile investire quasi 7 milioni di euro in un'idea che poi molto probabilmente si andrà a configurare nella solida speculazione all'italiana, diciamolo questo, in cui c'è la seguela, piano regolatore, esplorare dei terreni, tutto edificabile, c'è l'informare che entrato. Per... Però sono 7 milioni di spese, eh sì, può finire così anche con lo spostamento della stazione di Frosinone. Parliamo anche dei paesi limiti, per poi queste cose si estendono, non è che riguarda solo tutti. Sposteranno la stazione di fronte all'aeroporto, tutta la zona stazione Frosinone sarà nuovamente verificata, Attenzione, è un progetto grande. Per me ci sono altre priorità.